Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. In questa quindicesima domenica incontriamo la parabola del seminatore. Una parabola meravigliosa e importantissima al punto che il famoso biblista Leon Dufour disse che è la sintesi di tutto il Vangelo, potenza di Dio e della sua parola da una parte, con tutto il suo desiderio di parlare e trasformare il cuore dell'uomo, e accoglienza, difficile ma possibile, dell'uomo dall'altra in questa parabola noi possiamo mettere in luce tre diverse sezioni. La parabola in sé, poi i discepoli che si avvicinano a Gesù per chiederne spiegazione e la spiegazione. Noi cercheremo di mettere in particolare in luce un punto centrale della parabola che è il tema dell'ascolto. Al punto che come titolo potremmo dire che noi diventiamo ciò che ascoltiamo. Cerchiamo di capire meglio. Innanzitutto uno sguardo in generale al contesto. Siamo all'inizio del capitolo 13 di Matteo che raccoglie alcune parabole, quattro per le folle, e quattro per i discepoli, che eh, rivelano il modo con cui Dio agisce nella storia e in noi. Nonostante il male presente e le tante resistenze, tutto è incamminato verso un compimento e una vittoria definitiva. E ora entriamo nella parabola. Sullo sfondo abbiamo la calda immagine di un contadino che alla fine dell'estate, secondo l'usanza orientale, semina abbondantemente. La semina infatti avveniva prima, la ratura dopo. Semina con generosità, con larghezza, su un terreno spesso riarso che si confondeva con la strada, pieno di cespugli, di pietre, ma lui semina con larghezza. Certo che quel seme porterà frutto, anche in sperato, laddove riuscirà ad attecchire. Di chi è figura questo seminatore? Del Signore stesso. Il Signore stesso per primo ci è venuto incontro. E ci viene incontro con la sua generosità. Pensate, Dio si rivolge a tutti, semina abbondantemente in tutti la sua parola, bussa al cuore di tutti, di tutti vuole la salvezza. Dio non è selettivo come spesso diventiamo noi, questo sì, questa no. Con questo ci provo a rivolgergli la parola, con quell'altro no. No, Dio è magnanimo, è largo, e grande d'animo, semina ovunque e continua a bussare sempre al cuore di tutti. A livello di significato la parabola ci dice che nonostante le fatiche e le resistenze vedi la strada, gli uccelli, i rovi, i sassi il seme gettato dal seminatore porta frutto sovrabbondante laddove trova terra buona e dunque un caldo invito alla speranza e il tutto culmina con un chi ha orecchie ascolti Gesù con questa parabola Esorta ad aprirsi all'ascolto e ci dice ciò che accade nel cuore di chi la ascolta, nel nostro cuore, nel mio, nel tuo. Il seme della sua parola in noi illumina e incontra tante resistenze, ma parte cade anche nella terra buona del cuore e proprio lì porta frutti meravigliosi. Andiamo alla spiegazione della parabola. Abbiamo i quattro tipi di terreno. Noi solitamente pensiamo siano quattro tipi di persone. In realtà sono quattro livelli di ascolto che in noi convivono. Cioè, quando noi ascoltiamo la parola, ad esempio ascoltiamo la proclamazione del Vangelo e l'Omelia, meditiamo il Vangelo, ascoltiamo una catechesi, ascoltiamo delle parole sane, giuste, sante, cosa succede? Che... In parte la sentiamo, ma non la intendiamo profondamente. Passa il maligno e porta via tutto. In parte la sentiamo e la accogliamo con gioia, ma l'incostanza e le pressioni interiori ed esterne impediscono che radichi. In parte la lasciamo anche radicare e crescere, ma poi resta soffocata dalle preoccupazioni e dall'inganno della ricchezza. Infine, invece, quell'ascolto fruttuoso, accogliente della parola che fa sì che essa cada nella terra buona del cuore e produca un frutto inaspettato, immenso. Ecco, andando più nello specifico, miei cari, proviamo in semplicità a rivedere un momento i vari tipi di ascolto che mettiamo in atto, così da conoscerci meglio. Ecco, abbiamo innanzitutto un cuore stradale, cioè quando uno sente la parola ma non comprende. Alcune cose magari non è immediata, ma tante volte non la comprendiamo perché. perché siamo distratti o perché si ascolta la parola come fosse un romanzo, una fiaba, oppure abbiamo un cuore chiuso nell'ovvietà. Il si dice così, il si pensa cos'ha, si è imbevuti della mentalità del mondo e ci si lascia scivolare addosso le cose. Che succede quando uno non la comprende, cioè non la fa sua, non la custodisce nel cuore? Anche quando non tutto è proprio chiaro, arriva il maligno e ruba. Ecco il diavolo, significa colui che separa. Il diavolo è colui che vuole allontanare la parola dal cuore, il cuore da Dio. È interessante notare che Gesù dice «Colui che ode la parola ma non la comprende, viene il maligno e ruba, costui è quello seminato sulla strada». Gesù identifica chi ascolta non con la strada o con i rovi, le pietre, ma direttamente con il seme e indirettamente con la sua accoglienza o meno. Ci sta dicendo che l'uomo, alla fin fine, si identifica con la parola che ascolta, non con le difficoltà che le oppone. Cioè si può dire che uno diventa quell'accoglienza o meno che dà la parola. Io divento ciò che ascolto. Quindi Gesù ci fa partire dal prendere consapevolezza delle difficoltà che abbiamo nell'ascolto e dall'importanza di custodire in noi questa parola, la Sua parola, perché porti in noi frutto. Abbiamo quindi un cuore sassoso, cioè quell'ascolto di colui che all'inizio accoglie con entusiasmo, poi però che succede? Che non permette alla parola di radicarsi, è incostante, vive di belle esperienze, ma poi finite le emozioni, alle prime prove o fatiche. Tanti saluti e arrivederci. È importante ruminare, meditare, custodire quella parola, aver contatto con sé e lavorare pazientemente su di sé. Santa Teresa d'Avila diceva che molti, dopo aver vinto i primi nemici della vita interiore, si perdono di coraggio e cessano ogni lotta, smettendo di lottare quando magari sono solo a due passi da quella fontana di acqua viva. Quindi abbiamo il cuore spinoso, in preda all'ansia per gli affetti e l'attrattiva della ricchezza. A soffocare la parola, miei cari, sono le preoccupazioni quotidiane. Il cuore distratto, appesantito, preso da tante cose, dalla paura di non avere abbastanza, dal desiderio di aver di più, dalle ansie che portiamo dentro assolutizzando problemi e difficoltà, appesantiscono il nostro cuore che diventa incapace di avvertire ciò che vale, perde il gusto della parola e non riesce alla fine a trattenerla. Infine, quell'ascolto accogliente, fiducioso, che fa sì che la parola penetri nella terra buona del cuore e porti un frutto enorme, dove al cento, dove al sessanta e dove al trenta. Ed è interessante proprio il versetto 23, la sua struttura. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Ecco, questo termine indica sia un percepire, un capire, ma anche un tenere insieme. E chi la ascolta e la custodisce, questi dà frutto e produce ora è il cento, ora è il 60, ora è il 30. Dunque, chi ascolta e custodisce dà dei frutti meravigliosi, quei frutti dello Spirito dei quali parlerà San Paolo nella lettera ai Galati, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta, a seconda della disponibilità del cuore. Produce cioè una misura sovrabbondante, qualcosa che sarebbe impossibile con le sole proprie forze, c'è qui l'efficacia in noi delle parole di Gesù, della presenza di Dio, che colma la nostra vita e fa sì che portiamo frutti meravigliosi. In conclusione, miei cari, chiediamo al Signore che la Sua parola trovi sempre più accoglienza in noi, che illumini le nostre resistenze, le sciolga, affinché la nostra vita possa essere piena di frutti. Che il Buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.